Ovviamente ritmo e decisione fanno parte integrante del tiro. Ritmo vuol dire che tutte le frecce le devo tirare non solo con i tempi, ma anche nei modi identici. Quindi, come fosse una melodia, una canzone, non posso cantarla con le note sbagliate. La stessa cosa vale per il, per il mio tiro. Il mio tiro deve essere uguale sempre. Quindi io posso tranquillamente... Anche allenarmi al, ai paglioni, anzi io vi esorto, vi esorto, esorto tutti quelli che fanno 3D di fare tanto, comprare questi paglioni, non occorre tirare il sagone, La, tirare il sagone, andate a divertire a tirare il sagone, non, non, non aggiungete niente al vostro tiro, il tiro si costruisce sul battifreccia. Perché tu dici che come nella musica i movimenti dell'arco hanno i loro tempi. Hanno i loro tempi, e i loro ritmi. E questi li acquisite sul battifreccia. Sul battifreccia acquisite i vostri tempi, i vostri ritmi. Poi non dico che non dovete andare a tirare eh, sugli animali per l'amor di Dio, eh, assolutamente sì. Però il tiro si costruisce sul battifreccia. Si percepiscono tante cose e si insiste molto lì. Si deve insistere molto lì a fare il tiro. Mettete magari a 18 metri la visuale, bella grande, quella da 80 centimetri, e fate queste rosate, tirate queste 10 frecce e controlliamo come vanno le rosate a 18 metri. Se le rosate sono grandi così, oh, c'è da fare. Se invece tutte le frecce sono 15 cm, cominciamo a ragionare. Vuol dire che se azzecco tutto, il super no lo prendo, se super lo prendo, è così, chi lo, chi lo sa? Più alte sono le percentuali? Molto più ah. alte, molto più Decisione, anche, anche sulla decisione è anche un atteggiamento mentale, no? la decisione è importante. Io devo andare sul picchetto di tiro deciso a fare bene, devo crederci. Non Bisogna già partire cazzo? No, non è no, no, no, di... no, no, no, no, no, no. È strategia. Come? So che devo chiudere la scapola, devo mettere l'impugnatura. La stessa è un fondamentale. È un fondamentale come la postura. Vedremo i piedi uniti. È un fondamentale andare sicuri di sé sul picchetto. Non importa. Non importa se non è la nostra indole. La dobbiamo creare, e dobbiamo quelle, immaginarcela quelle perché fa è, parte è, è, è come è. dire la, la, la mano la metto tutte le volte diversa no, la mano la devi mettere tutte le volte uguali possibilmente in modo consono la stessa cosa sul picchetto è fondamentale che io vada sicuro di me, ricordatevi che crederci è il miglior modo di riuscire non è che crederci uguale a riuscire è il miglior modo Qual è il miglior, com, come posso mettermi nella condizione migliore? Credendoci. Quindi, se non faccio così, avrò sempre qualcosa di meno. Quindi, tanto vale che vada sicuro di me. Perché il tiro con l'arco, qualunque esso sia, è orientare, dirigere il tiro verso l'obiettivo, proiettare. Tendere l'arco per fornire l'energia necessaria a raggiungere il bersaglio. Centrare, ovvero colpire il bersaglio selezionato, ma soprattutto raggruppare. Le frecce devono centrare più volte lo stesso punto, se no non va bene. Quindi qualsiasi tiro che facciate, orientare, proiettare, centrare, raggruppare. Se no non state giocando al tiro con l'arco, state facendo ginnastica nei boschi. Tanto vale andare in montagna fare una passeggiata. Sono stato troppo duro? Sì. <ride> Adesso abbiamo tutto il tempo, molto bene, vediamo la mia sequenza di tiro. Come io l'ho interpretata, come l'ho interpretata negli anni, no? In effetti... Eh, quando ho deciso di tirare con l'arco nudo, già avevo qualche nozione ovviamente dell'arco olimpico, comunque l'arco nudo è completamente diverso. Ho cercato comunque di capire o comunque di contattare qualche istruttore, nessuno aveva le idee chiare, quindi ho dovuto improvvisare, eh, studiare, capire, sbagliare, eccetera eccetera. Uh, adesso vediamo una sequenza di tiro la sequenza di tiro standard no? quella che trovate su tutti i manuali diciamo così che un neofita eh, comincia con pochi tiro la corda lascio la corda cercate di metterlo come faremo oggi pomeriggio, mettersi in linea un po' di equilibrio dinamico un po' di equilibrio statico e... poi man mano che uno capisce la propria tecnica e percepisce i propri fondamentali in, in, la sequenza di tiro diventa sempre più minuziosa. No? Ogni arciere dovrebbe saperla descrivere minuziosamente almeno 20 azioni. Ogni arciere dovrebbe, da quando va sulla linea di tiro, dovrebbe descrivere 20 azioni minuziose fino a, fino a quando la freccia arriva sul bersaglio. Non ho detto il rilascio. No? Apposta. poi man mano che divento bravo le azioni di tiro si raggruppano sempre di più fino ad essere due al massimo tre che ne raggruppano tantissime quindi la mia sequenza di tiro è formata ora da tre punti principali che ne aggregano molti altri e le vediamo la prima azione ingloba la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 la 6 la seconda azione, la 7, la 8, la 9 e la terza, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 e la 15. Vabbè, la mia azione di tiro l'avete già vista, che è questa qua. Non so se la vedete. Sì, sì. Che adesso comunque la descriviamo. Tutto, tutti i miei tiri sono uguali, sempre allo stesso ritmo, quindi sempre la stessa presa a coscienza del bersaglio. impugnatura, innesco dei dorsali, questo estensione della spalla dell'arco e mantenere estesa la spalla dell'arco, Durante la trazione, mantenere stesa la spalla dell'arco, contatti al viso, contatti grip, trasferimento, mantenimento, rilascio. E vediamo di capire. Allora, punto 1. Parto verso la linea di tiro ben determinato a fare 100, stringo con forza l'impugnatura in modo da stabilire. Un contatto fisico con la mia volontà e decisione perché? Questo perché è molto importante, come abbiamo detto prima, andare a crederci quando partiamo sulla linea di Dio. Ma io devo avere un interruttore, devo avere un interruttore che mi fa scattare la, la, for la forza della concentrazione in cui io entro nel flow, nel flusso del della mia trans agonistica. Ok. Ricordatevi che la concentrazione è un serbatoio che si riempie goccia a goccia ma si svuota di colpo. Quindi non possiamo stare concentrati dall'inizio alla fine. Dobbiamo avere un interruttore che ci, tac, ci fa scattare la concentrazione. E io l'ho individuato stringendo l'impugnatura prima di partire verso la linea di tiro. Mi posiziono sulla linea di tiro con i piedi leggermente divaricati, il piede destro e il sinistro parallelo alla linea di tiro, mi sento il co il comodo, il peso è equamente distribuito, come abbiamo visto prima. Incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti, mi immagino la mia migliore sequenza di tiro, quella del 10 sicuro, ne rivivo le sensazioni e cerco di sorridere. Questo momento è importante perché io anche qua innesco una cosiddetta visualizzazione è una cosa più complicata che gli arcieri di alto livello fanno, ma è questo il momento buono per percepire eh, il momento di crederci quindi mi immagino avrò fatto un bel tiro nella mia vita, almeno uno l'ho fatto ecco questo è il momento di eh, farlo passare velocemente nel cervello per creare quello stato di eh, consapevolezza forte consapevolezza nelle proprie capacità. Quindi bisogna andare a pescare nella chilvia? Sì, ma se, se, se, se uno si lascia allena, ce l'ha. È, è una sensazione, no? Non è che deve lì fermarsi lì a vedere tutto il, il tiro. Annullo tutti i pensieri negativi e mi concentro sulla mia consapevolezza. Sono cioè consapevole delle mie qualità e possibilità di fare bene, cioè so quello che so fare. So quello che so fare, ci credo che lo farò e quindi mi metto nelle migliori condizioni per effettivamente farlo. Poi va male, vabbè analizzo il perché, ma comunque sono partito col piede giusto, perché se già parto, boh non lo so, sono fregato. Quindi io so che quella è la condizione migliore. Boh non lo so, è male. Sì ce la farò, è bene. Quindi tanto vale il bene. Con la mano sulla grip, metto leggermente in trazione la corda per annullare il peso dell'arco, posiziono la mano sulla grip in modo tale che ad arco alzato le nocche saranno a 45 gradi, quindi con la linea della vita fuori dal contatto della grip. Lo vediamo, molto semplice, no? Sì, sono in questa posizione, Beh, molto semplicemente questa è la posizione migliore di partenza. Ok? Uncoco la freccia e poi posso anche... Io non so come perché anche lì io posso dirvi qual è il regolamento Fitarco, la FIA che è nebuloso su questo punto, perché alle volte eh, alle volte i capisquadra iniziano a gridare, alle volte non capiscono. Allora, in, in Fitarco la regola è che la, la trazione deve essere sempre in linea col bersaglio. Trazione. la trazione la trazione deve essere lì ci sono in filmati della World Cup o del campionato del mondo che i coreani iniziano in questo modo qua ma non sono in trazione esatto iniziano in questo modo qua perché già preparano la scapola e poi fanno questo movimento quindi questo è un movimento adeguato. Comunque, se non lo fate, tanto vale, prova e andare poi in linea verso il bersaglio e poi effettuare la propriazione. Diciamo che adesso il regolamento ha questa apertura e copia quello che è la costituzione Chi eh, lo Diverso è? No, quello è, è ovvio, no, sì, c era... C era, poi c'è la squalifica immediata. Anche. Nel... Della, della FIAR che la freccia non doveva superare nella preparazione la linea di tiro. No, ho capito, non l'avevo trovato sul regolamento quando l'ho cercato, ma probabilmente è rimasta questa quest idea. Io, alle volte mi è capitato no, che qualcuno mi, mi richiamasse, io ho detto ma chiamiamo il, il capocaccia e vediamo, perché io mi sono prima informato su come tiravo, mi hanno detto che il mio tiro andava bene. E perché perché negli, che, negli ultimi aggiornamenti si è specificato anche questa questo, questo, regola, perché ci sono stati diversi dietribe, certo, certo. perché in passato si erano legati a questa, a questa formula che... Le sì, le ma comunque altre, a prescindere da questo è meglio eccedere sicurezza che non eccedano alla sicurezza. Però tante volte sono anche cose talmente.. cioè così non è impossibile, c'è cioè, la freccia al massimo, fa due metri, quindi..